Ma guarda, Praticamente scorretto, io contentissimo di essere venuto qua da ospite, ero già partecipato da, da spettatore, per me essere qua, tra l'altro anche con scrittori, è veramente molto molto importanti, è assolutamente un onore. E io lo trovo una manifestazione molto ben organizzata, soprattutto anche per i temi che vengono trattati. E in una città dove devo dire effettivamente eh, c'è tanto, ma sono tutte cose che spesso partono da situazioni non istituzionali, mentre questa è finalmente una cosa comunque organizzata comunque dal comune con chiaramente tutta una serie di forze che comunque vengono attivate, però perlomeno una volontà anche da parte delle pubbliche amministrazioni finalmente di fare qualcosa per, portare, per parlare comunque di scrittura e non solo.